Allora, siamo a metà, messa a punto, messa a punto dell'arco Allora. la messa a punto è importantissima, ma ha senso solamente se il nostro tiro non è una variabile esagerata, perché se il nostro tiro è una variabile esagerata, la messa a punto è assolutamente inutile. E lo diciamo qua, mettere a punto l'arco significa trovare il massimo sinergismo tra l'arco e l'arcello. Quindi arco, freccia, arce, nessuno ci può fare la messa a punto, nessuno può metterci a punto l'arco, non esiste un problema, perché le variabili che noi diamo all'arco le dà esclusivamente l'arciere. Arco e freccia sono state fatte nel miglior modo possibile che sono per, praticamente perfette in confronto l'arciere, quindi l'unica differenza che la fa, la fa l'arciere, lo vedremo. La miglior ben saputo è quella che fa fare più punti e non quella che fa volare meglio la freccia, se le, sue, le due cose coincidono tanto meglio e questo è un dato di fatto da sempre che va bene sì il volo della freccia, però l'importante è che la rosata in termini di punteggio la messa a punto influisce tanto più e maggiore l'accuratezza dell'arciere ovviamente. Da tenere sempre presente quando l'imperfezione dell'arciere è superiore all'imperfezione del materiale l'imperfezione del materiale è elevata. Però questo tutti lo sanno però tutti i neofiti facciamo la messa a punto. Sempre ti metto a posto l'arco e vediamo l'acqua, Non funziona qualcosa? Fammi vedere l'acqua! Ma quante volte l'ho sentito dire? Le frecce vanno tutta destra, fammi vedere l'arco. Allora, ma voi ovviamente no. Eh? Allora, intanto tutte le messe a punto che si rispettano hanno bisogno di operazioni preliminari, perché queste facilitano, facilitano la messa a punto. Intanto si inizia con il settaggio preliminare, l'arco, corda, centratura flettenti, tiller, adesso poi vedremo cos'è sto tiller, pre-6, scelta del resto, punto di incocco, setta shot durezza della lavoro. In questa, in questo la corda. Allora, per l'arco nudo, per l'arco nudo. non c'è bisogno di avere filati di ultima generazione super rigidi super non estensibili non, non c'è bisogno fanno le stesse identiche cose quindi eh, Excel eh, Trophy eh, tutte queste formule chimiche in cui hanno reso praticamente inestensibile il, il filato e che costano il doppio del filato normale sono inutili per l'arco nudo sono assolutamente inutili è una variabile talmente piccola che nel contesto generale del, del, dell'arco che buttate esco, per carità a volte sono addirittura delle terre ad per una corda tal, tanto rigida quindi il fast fly se il vostro negoziante non vi frega deve costare la metà dell'excel e cioè costare 35-38 euro a bobina, anziché 55-60 di cosa costa una bobina in X E va benissimo. I loop, se costruite voi le corde, i loop devono essere morbidi. La regola dice, se non lo sapete, che vanno fatti a mano, neanche con la macchinetta del serving, perché il loop non deve essere rigido. Non, non serve a poco ma quel poco non, non facciamo. ovviamente serve che non finisca il cappello ma come abbiamo visto ci sarà sempre una distanza in cui succederà qua parlo un po dei filati traduce qual è la potenza dei morbidi i lunghi morbidi perché se abbiamo i tip non rigidi come dovrebbero essere possono poco possono influire eh. alle volte io vedo dei loop tiratissimi che addirittura stanno girati e questo influisce poi nella, nella, nella torsione influisce poco ma se non, non lo facciamo non influire bene, facciamoli morbidi in effetti quando sono mutori si torna eh certo certamente già nell'arco nudo c'è tutto così labile addirittura a me hanno insegnato a non fare loop cioè non farli proprio perché un po' di cera è senza loop io lo faccio con te. Sì, sì, ho visto, io per tanto tempo ho fatto così, poi ho imparato a farvi a mano. E normalmente i loop le faccio con il filato della corda, che costa meno del filato del serving, tra parentesi, visto che non serve. Lì il serving, anzi, è deleterio utilizzare il serving perché il serving è abrasivo. E lo utilizzate proprio sul tip, non è che sia al massimo. Io utilizzo lo stesso filato della corda. Che, ripeto, il fast fly costa meno costa la metà di cosa costa un rocchetto di serra E lo lascio molto morbido, in modo tale che serva solo a tenere insieme i fini del lupo. Una volta manco lo facevo. Le giravo, stavano super morbidi. E ho visto anche nei vari campioni del mondo, varie persone, che così fanno da sempre. Nei vari... E mi ha convinto che non era una cattiva idea. brace, vabbè, a parte il fatto di impostatore della casa, vedremo poi più avanti quanto il flex, il brace, come, come e perché si influisce nella messa a punto tiller, allora il tiller io consiglio sempre di metterlo a zero e basta, perché? perché ormai eh, i flettenti sono fatti in serie, una volta non si sapeva cosa uscita ormai i flettenti sono identici, non ne fanno neanche a Fanno tutti, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tutti uguali e poi il, destro, il sopra e sotto lo manchiamo dopo quindi non c'è ragione i riser sono fatti a controllo numerico i flettenti sono precisi il Tiller deve l'astra a zero. Punto. voi sapete che esistono due tipi di Tiller Tiller statico e Tiller dinamico così parliamo subito di sto Tiller nell'arco nudo. Eh, no, parlo con me allora il, il dinamico è quello che fa chiudere le punte riflettenti nello stesso tempo questo lo fa il punto di incocco punto ok? qualcosa in contrario lo fa il punto di incocco basta, finito Spero che sia l'ultima volta che lo dico il tiller statico invece è la sensazione che mi dà sul punto pivot quando vado in ancoraggio questo lo percepisco molto di più con l'arco olimpico, l'arco nudo non riesco a percepirlo no? se io quando tiro l'arco non mi si alza, non mi si abbassa e quello è il tiller statico basta, lo tengo a zero anche perché questi tipi di variabili sono costanti non sono incostanti cioè non è, non sono i difetti che fanno, andar, fanno danno la precisione perché anche una cosa difettosa può essere precisa se adotto le, le opportune contromisure sono le incostanze dei difetti che mi fanno fare mi, mi tolgono precisione dica? dicevi che il si sente di più perché la stabilizzazione è no perché vedi la stabilizzazione alzarsi e nell'arco nudo non hai niente da vedere devi solo affidati alle tue sensazioni invece nell'Olimpico così mi dicono che si vede la punta della stabilizzazione che si muove Chi ha questa sensibilità io sinceramente non ce l'ho però inferire se si ho un dato davanti al sembra di fatto di si quindi dimentichiamoci questo problema del Tiller credetemi, credetemi. Cosa? Guardare il bottone. Cosa vuoi fare col bottone? Aprire l'arco guardando il bottone. Ah, sì che ma sì, ma deve avere tantissima eh, sensibilità, cioè troppo eh, vicino al sì. punto primo. Io non ce l'ho. Chi ce l'ha, buon per lui che ne fa queste prove. Uh, sì. Ah, nell'arco uh, nudo, al contrario dell'Olimpico, è consigliabile nel caso precaricare un po' di più quello superiore molti dicono no, è quello inferiore da caricare no, è quello superiore perché in un sistema chiuso lo dice Newton in un sistema chiuso le forze vanno dove c'è minore resistenza ok? ed ecco perché se io con lo string tiro molto in basso oltre un certo limite succede il contrario fino a un limite tenere nell'alcol nudo è ammissibile le forze vanno sul risultato superiore quindi perché più veloce e quindi io devo chiudere un po' di più per de lo superiore a causa dello string molto basso ma quello che comporta un cicliere negativo? si ah. si sì. sì. sì. sì. sì. molti non molti non lo capiscono questo ma mi dispiace perché non lo capisce no? funziona così eh, le, in un sistema chiuso le forze vanno dove c'è l'inferenza resistenza. dice che centratura di, ok qua eh, sì tanto non cambia quel momento alla fine non è una cosa così importante più cerebrale sto cavolo di Chile. ripeto siccome è un difetto di poco conto qualora vi sbagliate è un difetto di poco gol ed è un difetto costante non influisce sulla precisione Darrell Pace e Rick McKinney sono stati due campioni del mondo due vincitori delle Olimpiadi hanno sempre tirato con frettenti storti completamente storti eppure hanno fatto fior di record del mondo hanno fatto nel 1971 1300 punti del Fita con archi storti e frecce di alluminio questo la dice lunga sul fatto che ci siano altre cose molto ma molto più importanti. E soprattutto che se un difetto è costante non, è, non provoca imprecisione. Meglio se dritti. Quindi ho, bene, insegnate bene a tirare. Vedrete che i punti saltano fuori. Centratura dei flettenti che è da fare, anche perché, anche perché è meglio che questo servirà poi per il centershop shot per avere il sul center shot perché io sono i flettenti storti come lo metto a posto sul center shot? non lo so, e vedremo la procedura necessaria per far coincidere il piano di chiusura dei flettenti con l'asse dell'aria è la centratura dei flettenti ciò cioè rende il center shot reale uguale a quello visivo un la a lontano. regolazione sul piano orizzontale regolazione sul piano verticale Posizionare i flettenti in asse tra loro traslare l'asse in modo che farò qui incidere col piano metà dell'arco, quindi io non, adesso lo vediamo, io non devo solo centrare, lo vediamo qua. Diciamo. Allora, intanto dove è possibile, non tutti gli altri è possibile farlo, lo devo regolare su quello orizzontale, non ho i flettenti storti, lo vedo mettendo le famose frecce tra i flettenti. abbiano possibilità di fare questa regolazione perché non tutti gli archi hanno questa possibilità no? anche qua poi bisogna posizionarlo nel modo giusto in modo tale La... sono sempre uguali non si fa questa è una ragione in più non ha nessuna importanza perché basta che stiano, stiano sempre così l'importante è che siano sempre uguali Eh, non sono stato tanto pochettino sì ma non esagirò mangia ah, più che bene non tutti gli archi hanno la possibilità di fare questa regolazione anzi poco dopodiché che eh, io ho fatto questa regolazione qua o comunque mi sono reso conto di cosa è successo se c'è una differenza lo devo fare sul piano verticale e lo faccio con i, i se ho soldi da buttare compro sì. gli affarini oggi, se no prendo del nastro di carta, metto tanti nastri di carta, eh, con la squadretta metto la metà con pennarello sì. e ho la stessa identica cosa costa zero. Quindi non devo fare altro che traguardare. Ovviamente questa attività è essenziale che venga effettuata su una morsa. Io vedo anche questo, vedo in giro che appoggiano l'arco sulla sedia o tutti siete. Siete fregati perché i tip sono veramente, si tolgono con niente e non, non riuscite né a controllare il center shot né a mettere appunto l'arco sul piano verticale. Quindi vendono un affarino che serve, o ve lo fate voi con un bullone da avvitare sul, sul vitone della stabilizzazione, e lo fissate al tavolo con quello, e allora potete fare, a ragion veduta, una linea. Con... Non basta solo allinearli se vogliamo fare un bel lavoro, perché noi abbiamo allineato abbiamo allineato l'arco però non siamo sicuri che li abbiamo allineati troppo a destra o troppo a sinistra dobbiamo accertarci che sia l'allineamento avvenga esattamente nel piano mediano dell'arco che noi potremmo averli allineati un po' troppo a destra un po' troppo a sinistra quindi dobbiamo accertarci che siano allineati in quel caso basta traslare una volta l'allineamento traslare con tutte e due le viti dell'allineamento il traslarlo il cellulare c'è un accessorino che se il riser è piano perché se il riser non è piano ci sono fregati che ci permette di controllare da una parte della corda se eh, l'allineamento è sul piano piano lo possiamo verificare con la corda non l'ho portato se non lo, non lo faccio vedere però con Io quella, quella, quella cosa o con l'acqua alberta, con la si può fare molto. ma sono tue cose semplicissime che già sicuramente sapete fare allora il reste a mio modestissimo parere il resto, la scelta del reste è più importante dalla scelta del bottone e purtroppo è quella che invece dà, fa più confusione c'è più cose che si dicono, che si fanno, che non si sa Molto spesso non si è vissuti all'interno di una società dove si hanno veramente tanti archivi nudi e dove le informazioni hanno circolato in maniera straordinaria. Io ho fatto parte del carcere dell'Albert per dieci anni ed è logico che questo mi ha portato un'informazione straordinaria che ho potuto verificare su me stesso e ho potuto verificare anche in, in altre occasioni, con altri non tutti hanno questa fortuna e molto spesso eh, si fanno prove così a casaccio. No? normalmente si montano resta, come lo voglio montare resta, rigido, non rigido più lungo, più corto allora ci sono delle linee qui intanto essere robusto ma non troppo robusto perché non troppo robusto? perché mh, potrebbe far saltare la freccia adesso qui vedremo che cioè ho dei filmatini come prendendo molto basso sullo stringa io formo un secondo angolo io formo un secondo angolo se qua c'è la freccia se qua c'è la freccia quando io lascerò andare, vi accorgete che Quest'angolo si chiude e si formerà questo che spingerà la freccia. E questo farà muovere, è per forza una questione dinamica, farà muovere la freccia sul resto. E questo provoca una, un problema sul piano verticale. Già abbiamo problemi sul piano orizzontale, ho avuto lo spine della freccia, questo non ve lo devo raccontare, nell'arco nudo abbiamo anche un problema verticale. Quindi, la flessibilità della stima terrestre è basilare, la scelta. Però questo dipende dal mio stile di tiro, da quanto, da quanto string faccio, e por, può portare benefici o no a seconda del mio, del mio tipo di tiro. E vedremo cosa, cosa cambia. Ad esempio, con un, un resto rigido, le corte distanze ce l'ho più lungato. con un resto più flessibile nel corde distante ce l'ho più vicino capita questo dipende anche dal nostro tiro però normalmente capita questo qua. Se un rest molto corto tipo uno sciluga o uno spot, quelli in plastica, capiterà che le porte distante sono molto più spaziali Al contrario, se uso un rest di spigarelli, che ha il, una cosa molto lungo che è più flessibile, capiterà che può capitare che le distanze corte ce l'ho più alla vicina ti capita al contrario fa fa parte no, no, no, no, no, no, che non no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, che no, no, no, no, no, no, no, ci sono molte varianti la morale è non c'è un rest che vada bene e buono c'è un rest che da provare se va bene diciamo l'ideale dove io ho trovato l'idealità è il restare che ha la stina estraibile perché? questo cosa mi fa? fa sì che io posso decidere io la lunghezza decidere io la lunghezza della stina e se decido la lunghezza decido anche la sua flessibilità e lì posso andare a lavorare per capire qual è quella che faccia piace di più oltre a non rompersi mai e facilmente essere intercambiati nella stima, perché c'è una piccola figolina che apre il porto ci fanno cose Sì, però lo Shibuya è troppo corto, non c'è una fila. Sì, Io metto un filo, lo compro in il filo. Compro del filo eh, dell'acciaio. Lui ha raccazzato eh, lo Shibuya, lo Shibuya fa la punta. Sì, sì, la scibuya è. Si spacca la tupa. è Compro del filo armonico da 1,1 mm 10 mm. 1, 1 mm. Si compra in faramento, lo vendono a fascioli. serve a fare le mole, Filo armonico, e da quello ne compro un metro, ce l'ho per tutta la vita io e altre dieci persone con 2 euro. E quindi ho tutte le astine di varie lunghezze. E se voglio fare una messa a punto un po' più particolareggiata, provo a cambiare le astine a vedere cosa mi cambia le corte distanze. Anche perché dove devo, eh, dove devo impostare la mia messa a punto, la mia capacità? Allora, l'arco nudo vale nell'altra fila, Cioè, l'arco nudo è principe nell'altra Ed è lì che si struttura tutto. Adesso anche di più sul 3D, però è sempre stato nell'altra e nell'altra fase, dove mi devo focalizzare? Nelle corte distanze, non c'è dubbio, nelle corte distanze, perché nelle corte distanze ormai si vincono le gare. Si vincono le gare, l'arco nudo le vince facendo i 18, soprattutto, si cubano i punti delle corte distanze. Una volta si diceva nelle lunghe, perché si facevano zero, perché bisognava pigliare sto bersaglio. Adesso non fai più così. Se io faccio 9 a 50 metri, è pazienza, perché un altro aveva fatto 12 ma se io faccio 12 a 5 metri che credetemi è possibile fare 3, 4 uno fa 18 e beh oh, ho fatto 6 punti che sono tanti eh, ma io devo fare 18 a 7 metri da 8 metri a 10 metri quindi devo fare le corde di distanza quindi devo prevedere nella mia stessa punto di essere preciso alle Vabbè, queste sono le cose che già sapete. Punto di cocco. Allora, ah, non impauritevi se il punto di cocco viene alto. Il punto di cocco può essere tranquillamente fino a mezzo pollice. Anche di più di mezzo pollice. Ma a è a cioè. Quindi non è, non è un grosso problema il punto di Anche perché qua i dettagli sono troppo ristretti, non ragionate come un arco limpico. Qua dovete ragionare che fate delle manovre come uno stringa di tanto così sotto la coppa, che è inammissibile, cioè talmente sballa talmente tutto, che il punto di cocco più alto del normale è una fesseria quindi tro dovete trovare un compromesso tale che vi permetta di barcamenare ora non c'è più grosso problema di messa a punto perché possiamo fare una messa a punto uguale per tutto l'anno perché facciamo la messa a punto per i 18 metri e facendo la messa a punto per i 18 metri va bene per tutto perché? la messa a punto di 18 metri va bene a 18 metri è ok, no, è okay. La messa a punto a 18 metri va bene nel 3D perché la media delle distanze, guarda caso, del 3D è 18 metri, va bene nell'antere film perché va bene nell'antere film? Perché la media delle distanze in cui io devo assolutamente fare i punti è da 5 a 30 metri, esattamente come nel 3D. Da 30 metri in su, quelle poche frecce che c'è, per pazienza, ma mi devo concentrare. A fare bene bene bene bene la 5 30 Setter shot canonico. Del setter shot poi ne parleremo poi di nuovo po' più avanti. e eh. due, Scelta della freccia classico, quello dell'Olimpico, l'idea dell'Olimpico va benissimo, il foch è uguale come con l'Olimpico, anche se questo FOC credetemi è sopravvalutato per l'Olimpico, proviamoci per l'arco 1, lo dico di lo dice Kisic che ne sa più di me, solito sistema della freccia spennata sì, no, queste cose qua sono per i corsisti le sapete no? Oh. Tutti gli istruttori che sono ok? Perché lì, per se qualcuno non sta come si tira le spennate lo ammazziamo non ho saltato questa fase la salto? Qua vediamo la freccia con un punto di incocco troppo alto. Vedete come passa sopra? Vedete eh? Eh. qua? Questo è un incocco, è saltato un po' sul resto. E con l'incocco basso ovviamente passa il basso. È meglio un cocco più alto che più basso, meno interferenze. Vedete come da un angolo passa un altro e come la freccia si alza e batta contro il resto. se lo fosse dimenticato funziona così ok allora il se ci fosse da far rientrare qualcosa morbida prima di cambiare la freccia che molte volte è l'unica possibilità